Felice di essere donna, mai hai confessato ad altri di non amare l'8 marzo. Ti sembrano inutile parata di mimose, cioccolatini, di brindisi e amorose bugie. Il lavoro ti ha portato lontano, seppure anche meno pagato. Fra le ombre della guerra subita, la luce senza armi hai cercato. Per la vita, per la pace dell'umanità. Eppure sei felice di essere donna. Contro i pregiudizi e falsi perbenismi, vestita di sensuale determinazione, delle debolezze hai fatto la tua forza, talvolta negata da incivili società. Così, guardandoti allo specchio, hai scritto con il rossetto, siamo donne per l'amore, lievito madre per la libertà.